Chiudo le slide così capite, cioè nel senso ci sono ancora due slide che però sono, rimando a quello che vi faccio vedere, cioè una si intitola come si applicano le licenze Creative Commons e ve lo faccio vedere adesso, l'altra si intitola ehm, come si trovano opere sotto licenza Creative Commons. Sostanzialmente qua siamo nel lato di autori che creano un'opera e vogliono rilasciarla sotto licenza Creative Commons. Però poi c'è l'altro lato, no? come abbiamo visto no? fin dall'inizio, abbiamo, abbiamo danzato diciamo, da queste due ottiche, ve l'avevo detto, e sarà è stato così per tutto il, il seminario. L'altro lato appunto è quello di coloro che invece sono semplici utilizzatori e vogliono sapere come trovare opere sotto licenza Creative Commons, che è un po' una domanda di quelle, di quelle che mi sono pervenute per iscritto. E come vedete, questo è uno screenshot, forse adesso non è cambiato la grafica, però è lo screenshot di un motore di ricerca creato da quelli di Creative Commons per trovare opere ed è un semplice motore di ricerca che applica dei filtri quindi non fa altro che cercare a sua volta su altri motori di ricerca solo che applica dei filtri ma questa cosa qua la fa in realtà anche Google stesso e quindi ve la faccio vedere da lì quindi chiudo le mie slide e vi faccio vedere il gran finale e poi passo alla. alla cioè vi invito ovviamente a seguirmi in questi canali come già detto, ma vi faccio vedere la licenza, quindi le mie slide sono rilasciate sotto licenza Creative Commons Attribution Share Alike, con il link alla licenza. Se io clicco, dove andiamo a finire, vediamo, così la vedete, finalmente, ladies and gentlemen, ecco la licenza Creative Commons, la, diciamo quella applicata da me applicata, ve la faccio vedere in italiano, così avete più familiarità, però eccola qua, vedete il, scusate si aprono un sacco di, eh, nascondiamo questo coso allora vedete le due anime che dicevamo prima eccole qua quindi l'attribution condivide lo stesso modo 4.0 4.0 è perché le licenze periodicamente vengono aggiornate quindi ci sono delle versioni che si, che si come dire, susseguono questa è la più recente 4.0 eh, vedete le, le libertà e le condizioni molto chiaro cioè, proprio due parti della licenza, tu sei libero di condividere, riprodurre, eh, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, c'è cioè tantissima roba, eh, cioè vi, vi libera davvero tanti degli utilizzi che abbiamo visto, e anche di modificare, remixare, trasformare, fare, fare vedete, materiale basandoti sulla mia, sulla mia opera. Per qualsiasi fine anche a scopo commerciale. E sotto ci sono le uniche due condizioni che dovete rispettare che nel mio caso sono l'attribution e lo share alike lo stessa, tradotto in italiano io l'ho tradotto condivide lo stesso modo perché secondo me è una traduzione più, più eh, diciamo lineare e più aderente a quello al share alike, condividere nello stesso modo eh, oppure stessa licenza cioè devi applicare la stessa licenza anche sulle opere derivate quindi se il remix si trasforma il materiale o ti basi su di esso devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza Adesso vi faccio vedere appunto come si applica una licenza, lo facciamo passando proprio qua dal sito di Creative Commons, Vabbè, passiamo dalla home page, creativecommons.org, creativecommons.org ci, eh, ci, ci fa vedere una sezione che si chiama Share Your Work, condividi la tua opera, e... Ehm... E, eh, vedete choose a license, scegli una licenza è un, eh, si apre un, una procedura guidata molto, molto intuitiva in cui, ecco è anche in italiano in cui lui ci aiuta a scegliere la licenza e eh, lo fa attraverso delle domande cioè ci fa due domande e a seconda della risposta che noi diamo lui ci dice sotto che la licenza che abbiamo scelto è questa io credo che Arrivati a questo punto non ne abbiate così bisogno, nel senso che avendo questa slide, secondo me, più o meno sapete che a seconda della licenza che applicate ottenete questi effetti. Quindi secondo me dopo questo corso e con questa slide avete già sufficiente contezza, però insomma per chi non avesse avuto questa grande fortuna di partecipare al corso di oggi, ecco che eh, potete, potete passare da qua. Quindi vi chiede, consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera? E avete tre risposte possibili, sì, no, sì, fin tanto che gli altri condividano allo stesso modo. E vabbè, se noi, vediamo, se noi rispondiamo qua, vedete che sotto cambia, eccolo qua, ha aggiunto il condivide allo stesso modo, se io metto no, mi mette invece il no derivatives, eccolo qua. Poi ci chiede, permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali? Sì, no. Ok, qua ho solo due opzioni, e infatti le licenze sono sei, sono sei no? 3 e 2, 3 per 2 è 6, vengono fuori le sei opzioni sotto lui ci dà, a seconda della licenza scelta, anche il codice HTML che noi possiamo copia e incollare per metterlo poi nel, nel footer del nostro sito, quindi se noi abbiamo un sito appunto, un sito istituzionale della scuola nel footer possiamo fare questo, andare a, mettere questa cioè, scusate, andare a prendere questa stringa di codice e lui automaticamente ci fa comparire questa, questa schermata, questa stringa con il logino e il link corretto alla licenza, bisogna qua avere un minimo di competenze di HTML, però mi eh, sembra anche abbastanza intuitivo. Qual è la questione però? Che quasi mai ormai passiamo da qua, perché succede che buona parte dei siti web, delle piattaforme che noi utilizziamo, eh, non ci permettono di andare a mettere le mani sul codice HTML, no? se noi usiamo un sito WordPress, non abbiamo, cioè, sì, poi c'è l'informatico che riesce ad aprire il codice e andarci a mettere le mani, però, nella maggior parte dei casi, noi usiamo un'interfaccia che ci permette di, di caricare i contenuti, no? Tuttavia, il template del sito ci arriva preconfezionato, quindi a volte è difficile passare da qua. Eh, e poi, in buona parte delle piattaforme, questa, questa scelta delle licenze l'hanno già integrata. Vi faccio vedere, ad esempio, ehm, Slashare, no? Eh, non so se usate Slashare per le slide, no? questo è il mio profilo slash share su cui ho caricato poco fa le slide Lui dove, ecco mi ha già riconosciuto perché mi sono loggato poco fa eh, se io carico faccio upload anzi scusate vado a prendere un upload di oggi e faccio vedere uguale. Vabbè, è come se io caricassi ecco le slide di oggi sono queste qua eccole qui le stesse slide che, state, che avete visto finora io lo apro posso andare a modificare ecco se io faccio edit entro nei settaggi, nei settaggi della piattaforma e vedrete che, eccole qua, vedete che quando io ho caricato le slide lui mi ha chiesto quale di queste sei licenze dovevo scegliere, quindi in realtà lo fa già lui, cioè io devo solamente aprire una tendina e scegliere, il discorso dell'applicazione dei metadati, no, di quella stringa di codice è già integrata nella piattaforma, questa cosa la fanno identica anche, che ne so, Flickr per le foto, Vimeo per i video… Cioè quasi sempre ormai vi trovate in una situazione del genere in cui dovete semplicemente scegliere all'interno di una tendina. Se no, appunto, se invece avete un sito di cui controllate voi il codice, passate da, dal giro classico che vi ho fatto vedere prima. Adesso ci spostiamo dall'altro lato della, della barricata, cioè da parte di quelli che vogliono utilizzare, no? così rispondo alla domanda di qualcuno di voi che dice eh, voglio mh, mh, caricare... Scusate, voglio trovare eh, opere che siano libere da copyright o che siano sotto licenza Creative Commons? Come faccio? Come vi ho detto, allora, Creative Commons di, su, di suo ha già creato un, ha già creato un filtro. No? Qua in alto nel sito trovate search for. No, searchcommons.search.commons.creativecommons.org ed è un motore di ricerca. È, diciamo, è più tarato sulle immagini. No, è un, è un motore di cerca più basato sulle immagini però eh, sostanzialmente fa, fa questa roba qui cioè aggiungi, aggiunge un filtro quello che vi ho fatto vedere prima con la grafica modificata io ho bisogno di un'immagine, che ne so, di Chieti per fare, eh, che ne so centro storico di Chieti per fare una, un progetto di storia locale con i miei studenti e quindi ho bisogno di immagini che siano modificabili e adattabili, eccolo qua che siano usa, utilizzabili a livello commerciale non mi interessa perché tanto io sono una scuola pubblica e quindi non ne faccio un uso commerciale quindi mi basta cliccare su qua faccio search e vediamo cosa mi manda questo è quello che ha trovato non so, adesso voi mi direte che magari no ma non è Chieti, non è qua, non è là però ecco, infatti no però è, è, questo è un po' il, il, il meccanismo cioè Semplicemente un motore di ricerca che va a cercare, a, a, a filtrare le ricerche. Secondo me però viene ancora più semplice se noi passiamo da Google, ricerca avanzata. O da vabbè, Google, Google generico e poi vi faccio vedere la ricerca avanzata. Eh, se io cerco la stessa, faccio la stessa chiave di ricerca, chieti centro storico, così è generica, però mi cerca tutte le, le pagine, che ha trovato sotto questa voce. Io qua cosa posso fare? Guardate, strumenti. Si aprono dei... No, oh, qua l'ha tolta. Ah, scusate, perché devo andare su immagini, che idiota. Immagini. Immagini. Adesso posso fare strumenti. Eccolo qua. Diritti di utilizzo. Nessuno di voi aveva mai visto questa so che spesso stupisce questa funzione che in realtà esiste da un sacco di anni ehm, vedete che lui ha già fatto il lavoro che avremmo, che avremmo fatto di là passando dal giro di creative commons lo, già, lo fa già Google, cioè lui ci dice che trova immagini che siano contrassegnate con licenze di questo tipo se io non gli dico nulla lui mi dà tutto, mi dà tutte quelle non filtrate in base alla licenza e quindi è pericoloso perché eh, non è che io prendo quello che fa l'uomo, diciamo, il cittadino medio, è quello di andare a prendere la prima che gli piace, no? Eh, ma se io prendo, ecco, tipo, se io prendo questa qua, vedete che viene dal sito trip, tripadvisor.it, mi espongo a un rischio perché TripAdvisor probabilmente avrà un copyright su questa foto qua. Oppure viaggi.fidelityhouse.eu, uguale cityrumors.it, sono siti web che fanno probabilmente, eh, eh, organizzano gite turistiche, vendono viaggi, cose del genere, che hanno le loro foto. Se invece io faccio diritti di utilizzo e dico per essere modificate eh, per riutilizzo abbiamo detto non commerciale, perché noi siamo in quell'ambito lì, eh, con modifiche questo, Lui, avete visto che buona parte di quelle che c'erano me le ha tirate via? Perché erano tutte con copyright e quindi mi ha lasciato queste, Eh, lo so che magari non c'è più quella che mi piace, però almeno così sono tranquillo dal punto di vista del copyright. Ad esempio, vedete, ha lasciato quelle che si trovano su Wikipedia su Wikimedia Commons, che sono i progetti della Wikimedia Foundation. Quindi, vabbè, questa è storta, però usiamo questa e poi la raddrizziamo. Questa è una foto, dice, del centro di che, che si trova vado a vedere, attenzione ecco, notate ho sentito che c'è una domanda ma ci torno dopo, abbiate pazienza notate questa cosa, Google dice le immagini potrebbero essere soggette a copyright cioè lui ci dice sostanzialmente che, come dire, lui se ne lava le mani <ride> cioè no, no, non, fa, non, non è che fa l'avvocato di lavoro Google, cioè lui fa il motore di ricerca dice che secondo i suoi record, secondo quello che, eh, che a lui risulta questa immagine è liberamente utilizzabile, però Attenzione che potrebbero essere soggetti a copyright. Il condizionale è interessante perché è un modo per dire: Io non ne voglio sapere, verifica tu. E infatti, quello che dovete fare, quello che io consiglio di fare, è di andare sulla fonte originaria, cioè andare nel, nella pagina originaria e da qua prelevare la foto. Innanzitutto, si è raddrizzata, quindi già cosa buona. E poi abbiamo tutte le informazioni, i metadati, fra cui anche l'autore, cioè la persona che andrà citata poi nell'utilizzo e la data in cui è stata scattata, e ecco la licenza, la Creative Commons Attribution 3.0, questa è una 3.0 perché nel 2010, esatto, non c'erano ancora le 4.0. Questo è il giro che dovete fare, ora in questo modo io sono più tranquillo dal punto di vista del diritto d'autore. Eh, arrivo, eh, ho visto che c'è una domanda, però volevo chiudere un attimo il giro, e farvi vedere che questa cosa si può fare anche in generale sui contenuti, cioè non solo sulle foto, ma anche su, ehm, che ne so, sui su, su, testi, no? su altre opere. Basta passare dalla ricerca, dalla ricerca avanzata di Google, quel posto fantastico in cui nessuno va mai e che invece sarebbe, cioè dovremmo, io insegnerei oltre che ai docenti, ma anche agli, agli studenti di usare Google sempre in ricerca avanzata, cioè questo è il Google in modalità avanzata, perché ci permette di calibrare in modo molto chirurgico la ricerca e diamo molta meno libertà a Google di darci quello che lui vuole. Quindi noi possiamo dare una, vedete, un, una stringa di parole, eh, escludere alcune parole, questa è una cosa potentissima, ehm, dire che volete una frase esatta, quindi una, non, solo la cioè non solo le parole insieme ma la combinazione precisa di parole, e poi potete escludere, vedete, eh, solo alcune lingue, solo l'area geografica, un contenuto pubblicato di recente oppure più vecchio. Questa roba qui è potentissima, cioè se imparate a usare questo, poi non tornate più indietro. E tra queste vedete che c'è anche, appunto, il famoso filtro con la licenza. Quindi facciamo la stessa cosa, io voglio... Eh, oppure facciamo invece che centro storico, facciamo storia di Chieti. Così magari vedo se... Ehm, se qualcuno, qualche docente o magari qualche autore locale prima di me ha fatto già un, un lavoro di ricerca sulla storia locale di Chieti e voglio proprio la, la, la parola esatta storia di Chieti e poi gli vado a dare il filtro eh, condivisibile, condivisibile liberamente anche a scopo commerciale dovrebbe essere, eccolo qua no, scusate, no. Eh, condivisibile liberamente, mi basta questo questo qua, ricerca avanzata. Eh, ovviamente, cosa ha trovato? Ha trovato la pagina storia di Chieti di Wikipedia perché Wikipedia è sotto licenza Creative Commons. Immagino che lo sappiate, nel senso non ve l'ho fatto vedere, però Wikipedia è tutta sotto licenza Creative Commons e quindi è chiaro che uno dei primi risultati sarà sempre quello no? perché è sempre uno dei più cliccati. E poi sotto trova altre cose, boh, templi romani di Chieti. Eh, cioè, dovete un attimo darvi da fare e far passare i, i filtri per arrivare a, a, al contenuto però l'importante è che poi voi facciate un, un lavoro di verifica della licenza cioè, questo è un motore di ricerca, lui vi dà una prima indicazione poi quando andate a prelevare il file verificate che sotto ci sia la licenza direi che, anche perché siamo già in ritardo, è vero che abbiamo iniziato più tardi